Secure the X, secure Delta XY. Call it Echo America 1, Echo Juliet. Echo America 1, Echo Japan. Secure the X. Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. Again, again. Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. Back to you. Italia Solo 4, Victor 5151, tu QSL. QSL 59 più 20, 59 over 20 for you my friend. Sot Activation, Italy, Lima Golf, number 3, number 2, number 2, QSL. Roger, Roger, thank you very much. Grazie per 59, 51, 52 anche per te per la tua Propagazione che si Squire, si stretta, Grazie, buona giornata. Ciao 73 Portatile QRP Attivazione Sota QSL Ok, ciao Alessandro Benveni ascoltato Seguite di dicembre Buonissimo 6 5 in provincia! di cosette Complimenti, a te, prego Ok, Italia Uniform no, 8 Hotel Papa Delta 5859 per te, referenza Sota Italia Lima Golf 322, QSL metto, grazie, ciao. ciao 73, ciao Ok allora, il logo, Ontario, Milano, uno, ancora, ancora, ancora, ancora, Ontario, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora,